www.marizopoli.it, edicola settimanale Montopadano anche in digitale su www.montopadano.it, inserto economia e lavoro nella rubrica risparmia e finanza, nuovo articolo di Giussi Biondelli, educatore del consulente finanziario, che ci fa un report sul quante che si è svolto alla ZISE, eh, la decintesima edizione, sull'intelligenza artificiale e digitale, rischi ed opportunità il nuovo frontiere, il cambiamento tecnologico non riguarda solo le banche, gli intermediari finanziari o le case di gestione, ma ha un impatto sulla vita di tutti, anche dei clienti privati. Concludo con la frase finale che ci parla di con un saluto da parte di Giuseppe Modelli, e Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia del 2002. Il mondo dentro la nostra testa non è una replica precisa della realtà. Le nostre aspettative riguardo alla frequenza degli eventi sono distorte dalla quantità e intensità emozionale dei messaggi che siamo esposti. Buona Pasqua e una buona lettura.